sono di fronte a te ogni giorno sono l'Italia innovativa che ricostruisce su basi più solide sono l'Italia produttiva che non si ferma mai sono l'Italia solidale che non lascia indietro nessuno sono l'Italia accogliente che valorizza le sue eccellenze sono l'Italia capardia che vuole vincere insieme a te con i BTP Futura sostieni il paese e la campagna di vaccinazione e dai forza al tuo domani. Sottoscrivili dal 19 al 23 aprile. BTP Futura. Perché l'Italia cresce con te.